Ben ritrovati, siamo in compagnia di Massimiliano Pochetti, cofondatore e CEO di Reos, che produce Euro eh, Metro Quadro. Massimiliano, ben trovato e grazie per la tua disponibilità. Grazie a voi per l'opportunità. Senti, Massimiliano, quali sono i vantaggi per un agente nell'utilizzare un sistema di valutazione digitale come Euro metro Quadro? I vantaggi sono, sono molteplici, anche perché una, la piattaforma Eurometro Quadro, nello specifico, accompagna il professionista nella fase di analisi di mercato, quindi ancora prima di eseguire una valutazione, dopodiché dà l'opportunità al professionista appunto di eseguire una valutazione secondo gli standard VS internazionali, che è uno standard riconosciuto, e una delle ultime cose che secondo me è quella che ci ha appassionato di più è la valutazione per il cliente acquirente, cioè per colui che poi la sta comprando e quindi vuole capire se eh, a tutti gli effetti se sta comprando l'immobile su cui poi eh, può portare avanti il suo progetto di vita. No? Certo, Senti, però ci sono tanti sistemi di valutazione, no? che cosa vi differenzia rispetto agli altri competitor? Allora, sì, noi siamo partiti con l'idea di eh, ottenere eh, attraverso i dati un, um, un prodotto completamente differente. Quindi per noi non era importante la valutazione in sé, appunto, mm -hmm. come fanno tanti altri competitor, ma era, eh, da, ma, è, ma era ed è ancora ad oggi dare l'opportunità al professionista di seguire tutte le fasi di evoluzione, da quando si incontra un'esigenza che possa essere di vendere un immobile o di comprare un immobile, fino ad arrivare al, appunto all'acquisizione dell'incarico al giusto prezzo di mercato, per poi arrivare però anche ad avere un prodotto, un contenuto che possa aiutare il professionista a spiegare a un cliente acquirente quello che dicevamo precedentemente, cioè perché comprare questa casa, no? E quindi questo ci differenzia in questo momento su, completamente su, sull'intero panorama. Eh, anche un elemento forse il report di stima vi caratterizzano eh, sappiamo che c'è anche quello per chi acquista la casa in parte lo spiegavi anche tu prima perché farlo perché ehm, oggettivamente ci siamo messi nei panni dei clienti finali no quando io vado a vedere un immobile oggi forse ricevo una serie di informazioni che riguardano il prezzo le tasse che do magari dovrò pagare le imposte sull'acquisto noi abbiamo pensato che comunque poteva essere interessante fornire al, al cliente acquirente tutta una serie di informazioni che riguardano chi sono i miei vicini dove, che tipo di movita c'è diciamo nel quartiere quali sono i porti, gli aeroporti eh, forze di sicurezza a che distanza le posso trovare se il mio immobile oggetto di elettrosmog qual è la velocità della fibra che raggiunge l'appartamento diciamo che potremmo continuare con tantissime informazioni e, e altri dati però insomma, l'idea che il cliente acquirente possa capire appunto eh, questi aspetti secondo me secondo noi eh, è fondamentale fa la differenza Allora, abbiamo detto i dati sono un po il petrolio di oggi no anche anche nel mondo immobiliare eh, come vengono usati i dati nella valutazione di Eurometro quadro. Allora, dentro Eurometro quadro ci sono due tipologie di dati. Ci sono dei dati oggettivi che mh, impattano sul reale valore, quindi il valore economico dell'immobile. Poi abbiamo tutta un'altra parte di dati che sono dati soggettivi, diciamo, che potrebbero influire sulla scelta, cioè spostare appunto la scelta da parte del potenziale cliente. E, mh, mettendoli insieme... Abbiamo capito e abbiamo visto anche che c'è l'opportunità di poter capire sempre che tipo di cliente, e che tipo di interlocutore abbiamo davanti. Questo per il professionista è un vantaggio sicuramente importante. Quindi sapere con chi dialogare, come presentare questo immobile sotto la miglior veste, e quindi non solo con dei dati oggettivi, ma anche dei dati che lo potrebbero interessare e convin convincere di più nella sua scelta? Sì, spostare, come dicevamo prima, spostare l'asticella. Per esempio, in questo momento c'è una grandissima attenzione per la classe energetica, per ovvi motivi. Certo. Quindi sappiamo che gli immobili, in base alla classe energetica, hanno un determinato consumo. Però eh, quello, che, quello che secondo noi è molto importante è riuscire poi a trasformare questi, questi dati in numeri che possono essere percepiti poi direttamente dall'utente finale. E quindi riteniamo di, mettere, di continuare eh, fortemente a mettere l'accento su questo tipo di discorso. In che modo vorrete mettere l'accento ulteriormente su questo aspetto? Eh, Trasformandolo in economicità. Mhm. Uh -huh. Cioè noi sappiamo che un immobile di 80 metri quadri, faccio un esempio, un immobile di 80 metri quadri in classe G consuma mediamente 1000 euro l'anno per climatizzarlo a 20 gradi. Eh, sappiamo che un immobile, lo stesso immobile con le stesse caratteristiche di metratura nella stessa zona, magari in classe D, sappiamo che ne consuma 500. È chiaro che c'è un risparmio notevole all'anno. Se lo spalmiamo per esempio in 30 anni e magari questa casa dovesse essere acquistata con, una, con un mutuo, perché magari serve... Eh, possiamo capire quante rate di mutuo ci paga il risparmio energetico. Ecco, questo passaggio che io ho detto a parole chiaramente viene messo su carta, quindi viene messo in maniera più, eh, spiegata in maniera molto, molto più semplice. Eh, e questo lo facciamo anche per tutto ciò che riguarda anche la redditività dell'immobile. immobile ha e vale anche in, in base alla capacità che ha di produrre reddito. Indubbiamente sicuramente anche ne abbiamo parlato oggi no? nella plenaria dell'importanza anche del, di vedere l'immobiliare anche come investimento sicuramente questo può, può agevolare no? questa proiezione nel, eh, nel futuro di quanto possa essere redditizio un immobile. Sì, noi, eh, nel 2021 il 44% delle compravendite sono state fatte su seconde case quindi non abitazioni. Di prima prima, prima casa. Questo è un aspetto che ci deve far riflettere, perché vuol dire che quasi il 50% del mercato in Italia è ad uso speculativo, chiamiamolo così. Queste persone molto probabilmente che hanno acquistato queste case hanno l'esigenza poi di metterle a reddito. Certo. Se non optano per un affitto tradizionale, che magari è, è più impegnativo, diciamo burocraticamente parlando, e pone un po' più di rischi, oggi abbiamo l'opportunità, diciamo, più comune, comunemente chiamata Airbnb, no? Con l'affitto giornaliero. Quindi oggi posso decidere di non affittare più l'immobile in maniera tradizionale, ma se il mercato me lo offre, posso prendere il mio immobile e affittarlo mediamente a 50 euro eh, al giorno, e magari per 200 giorni l'anno. Ecco, il nostro sistema è in grado di fare anche questo. Cioè noi siamo in grado di dire a quel cliente che comprerà quell'immobile che tipo di redditività potrà ottenere in base alla tipologia di affitto che sceglierà. E questo è un dato per noi molto importante, specialmente in Italia, poi la questione dell'affitto turistico, per ovvie ragioni, sappiamo che viene, eh, è, è preferito all'affitto tradizionale purtroppo per... Cioè, problemi sì, che ci portiamo avanti da, da un po' di tempo. Per la burocrazia che conosciamo esatto. per la pesantezza che questa ca caratterizza. Senti, Massimiliano, siamo andati un po' rapidi nella nostra... Ah, veramente? Sì, quindi ti faccio una domanda un po' su quelle che sono le vostre aspettative sul 2023. Come lo vedete? Se ne parla tanto come un anno critico, voi come, come lo vedete? Allora, si dice sì. che l'anno... È l'anno della... dove ci aspettiamo tutti una crisi, no? Certo, un anno di recessione. Allora, intanto penso che chiuderemo, chiuderemo l'anno con un segno più, cioè nel senso che faremo sicuramente molto meglio addirittura del 2021 in termini di compravendite. L'anno prossimo sicuramente sarà, sarà tutto da vedere, dobbiamo vedere un attimo se riusciamo a tenere a freno e a bada l'inflazione, però al di là di, di aspetti di, di economia, eh, per quanto riguarda il nostro, il nostro prodotto diciamo sostanzialmente eh, siamo molto fiduciosi comunque di poter ottenere anche il prossimo anno tranquillamente gli obiettivi che ci siamo prefissati eh, senza, senza alcun dubbio eh, il mercato immobiliare italiano anche quando è andato in crisi i numeri che ha fatto il mercato immobiliare immobiliare italiano in crisi credo che eh, non creino problemi particolari diciamo noi siamo sempre un popolo abbastanza appassionato di mattone in qualsiasi circostanza quindi non non, non ottimo riparticolari ecco sotto questo punto di vista sono, sono ottimista c'è da dire anche che gli italiani l'hanno sempre interpretato come un bene rifugio quindi anche in un'ottica di eh, aumento dell'inflazione c'è sempre stato un forte investimento nel, Nell'immobiliare, quindi un bene di rifugio che, eh, che sicuramente premia. Eh, novità in cantiere che ci vuoi anticipare, visto per fare uno scoop anche a sinergie? Allora, sì, <ride> eh, abbiamo praticamente noi, noi siamo un'azienda, un ovviamente una startup nuova, insomma giovani. Siamo nati a marzo, e, però abbiamo subito conquistato quattro dei brand internazionali, diciamo importanti, no? più importanti e questi brand chiaramente hanno a che fare anche con clienti stranieri. Quindi la prima, il primo lavoro che, che stiamo facendo e che vogliamo portare a termine è la traduzione in lingua inglese completamente di tutti i nostri contenuti per far sì che i clienti stranieri possano capire insomma, anche loro qualche dato che, che esprimiamo. E questa è la prima cosa. L'altra cosa stiamo lavorando sul settore commerciale anche per poter offrire un contributo in questo senso anche su quel settore lì. Anche perché una delle parole chiave di questa eh, edizione di Sinergia è sempre più specializzazione, quindi poi vedremo anche, anche nel commerciale si richiede una specializzazione, sicuramente dei report eh, così dettagliati che aiutino anche la gente a specializzarsi anche in quel ramo, a interpretare, a dare dei dati ehm, corretti anche in quel settore, può essere sicuramente una leva o no. Allora... Diciamo che sotto il profilo della valutazione sul settore commerciale, parliamo di settore commerciale inteso come negozi, sì. eh, ufficio per space, eh, magazzini, forse una cosa del genere, eh, il sistema più credibile, e più affidabile è quello della capitalizzazione, quindi diciamo che non è che c'è tantissimo da, da, da fare, diciamo, sotto questo punto di vista, eh, il sistema è molto più semplice. Eh, chiaramente c'è anche tutto un sistema di arricchimento dati che si può fare intorno a quel bene commerciale però eh, se lo paragono a quello che abbiamo fatto per il residenziale eh, tecnicamente parlando è più una passeggiata però merita la sua competenza chiaramente ci vuole conoscenza come sempre del mercato va bene allora grazie Massimiliano per questi tuoi spunti di riflessione di essere stato qui con noi e di averli condivisi ci vediamo presto grazie